Sono Giuseppe Lupo, sono, stato, sono un autore di Club Dante, il mio ultimo libro è l'ultima sposa di Palmira che è stato finalista al campiere dello scorso anno. Il libro di cui voglio parlare è l'Odissea, un classico eh, eterno, enorme, però eh, con una semplice ragione, è un libro che all'inizio, all'incipit, presenta una stre, strepitosa modernità quando Omero scrive... Eh, e si rivolge alla Musa chiedendole dimmi qualcosa di quest'uomo. Omero non chiede alla Musa di sapere tutto di Ulisse, ma soltanto qualcosa. Questo pronome qualcosa, ci indica due elementi, la parzialità del racconto e la frammentarietà del racconto. A me pare strepitoso che, che un poema, stavo dicendo romanzo, antico, ma un racconto, ve voglio dire, antico che si prefiggeva di essere completo invece ha come obiettivo il qualcosa, un frammento, dei frammenti, una parzialità e questo lo trovo straordinariamente moderno tant'è vero che la struttura dell'Odissea è moderna non a caso noi non troviamo il racconto secondo la cronologia ma è un racconto ribaltato, comincia dalla fine comincia dal figlio che va a cercare il padre che non torna a differenza di altri padri e che viene cercato da Telemaco per cui non è il poema dei padri che devono crescere i figli ma il poema dei figli che escono per mare a cercare i padri.